Porca, eccolo! Eccolo! Buon day! Benvenuti in questo nuovo video! È incredibile, due video, tre giorni. Allora ragazzi, mettetevi la sveglia, dopo domani uscirà un nuovo video. Lasciate like, quello di oggi sarà un video serio. Tanto l'amico Billy, quello che c'era nello scorso video, è diventato un vulcano. Metterò questa fascetta per non farlo vedere. No, sembro stupido. Come avrete potuto leggere dal titolo, quello che c'è nel titolo è vero. Non è un clickbait Se ho detto tutto questo ambaradam di roba È per un motivo solo Lascerò a casa Chi è iscritto al canale da, da un po' Ma anche da poco Sa che molti dei video che sono stati registrati Sono stati registrati in questa casa Questa casa ha regalato tante emozioni Ovviamente questa non è tutta la roba che ho in casa Io mi sto solo preparando al trasloco Ho pensato che fosse giusto aggiornarvi su questo aggiornamento Di conseguenza fare questo video Prima di trasferirmi. Le domande che probabilmente vi state facendo in questo momento sono Dove andrai? Cosa farai? Perché hai deciso di di trasferirti Comunque si sì, avevo il divano Cioè il divano c'è ancora ok Però pensavo che fosse più bello registrarlo qui Seduto per terra con tutta la roba dietro Pensavo che rendesse di più l'idea Del fatto che me ne sto andando Prima di dirvi tutto quello che farò Una volta lasciata questa casa Volevo fare un piccolo rewind Questo qua ve lo dico sarà un video breve Credo anche quello scorso deve essere breve Poi è durato 10 minuti no ma questo sarà breve Ormai sono quasi due anni abito qui. Questa casa ha vissuto tante emozioni, come stavo dicendo prima. Hashtag spettacolo a caso. Come ben sapete io vivo da solo. Se non lo sapevate la prima volta che guardate un mio video e la cosa sarebbe assurda perché come primo video uno guarda il video e me ne vado di casa. Sono dimenticato quello che stavo dicendo. Ah sì. In questa casa, come ho detto già due volte, ho vissuto grandi emozioni. Ho avuto a che fare con gente che mi veniva a rompere le scatole a casa, suonandomi, minacciandomi, gente che mi chiamava col privato, dicendomi la via di casa, nonostante io io abbia invitato a casa mia poca gente, quindi la via di casa la sa poca gente, ma anche ai miei amici. Se io gli dovessi dire, oh ti ricordo in chi vi abitano? Non lo sanno, cioè sanno che abitano qua, ok? Ho assistito a estati caldissimi, tipo questa, ho assistito a inverni freddissimi, alla neve, a tempeste, questa casa ha avuto anche incendi. Ah incendi no, vabbè era per fare un po' più di E eh. Questo video da una parte è un video che io faccio con felicità Dall'altra è un video che faccio un po' con, con un po' di tristezza Perché comunque... Mi dispiace lasciare questa casa Perché mi ci ero affezionato alla fine è casa mia Ok, come ho detto ho vissuto grandi emozioni <ride> Però dall'altra parte sono felice Sono felice perché? Perché a me piacciono i cambiamenti Voglio rassicurarmi su una cosa Io adesso partirò, partirò per circa due mesi Starò in giro per mari e No, solo mari, non andrò in montagna Credo, perché sono già stato Quindi arriveranno un sacco di video estivi Quindi se non sei iscritto al canale è il momento è giusto per farlo Iscriviti e se sei un nuovo iscritto Commenta con la nostra nuovo Dopodiché a settembre mi ritrasferirò Dove? Sempre qua a Milano Con una persona Che ancora non vi dirò Potete magari riprovare a commentare Provando a indovinare chi è la persona È sempre stato il mio sogno venire a abitare qua Quindi non è che vengo qua due anni e poi me ne vado Ma Avevo una mezza idea anche di andare sotto un ponte Con Francesca e il Nino Visto che siamo due grandi conquistatori Ho deciso di andare via di casa perché allora, La prima cosa è perché abito al piano terra raga mi sono reso conto che al piano terra d'estate è difficile Perché se voglio tenere le finestre aperte La gente passa, e vede quello che faccio dentro Secondo motivo volevo prendere una casa un pochino più grande Con quest'altra persona con cui probabilmente andrò a vivere Perché si star da solo è bello Però mi sono un po' rotto le scatole Tantissime persone hanno scoperto dove abito Quindi giornalmente mi vengono a suonare Non ho più un momento anche per farmi una dormita pomeridiana Soprattutto adesso che è estate sono tutti a casa La mattina vengono, citofonano, mi sono. Scrivono sui muri Cose che avevo già detto comunque su Instagram Io vi lancio una sfida in questo momento Che sta per concludersi il video Tu che stai guardando Commenta Fai più commenti che puoi Anche con una lettera Fai A, B, C, D Commenta più volte che puoi Chi commenterà di più Vincerà Questa scarpa <ride> Niente raga Questo aggiornamento finisce qua Ce lo sapete che a me piace dirvi tutto Anche quanti peli ho sotto le ascelle Ne ho parecchi <ride> ci vediamo al prossimo video dopo domani